un caloroso benvenuto a tutti quanti voi carissimi ascoltatori qui al messaggio del terzo angelo siamo qui per continuare il nostro studio che ha a che fare con la seconda bestia di apocalisse capitolo 13 quella che è l'immagine della bestia quello che è il potere del protestantesimo apostata che si è allontanato dalla luce della parola di dio e dei suoi comandamenti ebbene proprio questo falso profeta Abbiamo visto in Apocalisse 13, abbiamo visto che questo falso profeta in questi ultimi giorni farà guarigioni, miracoli, segni potenti, miracolosi, meravigliose manifestazioni che paiono provenire da Dio, ma che in realtà vengono dalla potenza di Satana stesso. Ebbene sì, Satana in questi ultimi giorni per mezzo del falso profeta, dei protestanti apostati, opererà con grande potenza e con grande efficienza per ingannare il mondo intero. Ascoltate infatti che cosa ci dice? La parola di Dio in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 9, la venuta di quel iniquo avverrà per l'azione di Satana con ogni sorta di portenti, di segni e di prodigi bugiardi satana in questi ultimi giorni opererà potentemente per mezzo di prodigi portenti segni che vengono definiti essere bugiardi perché sì è vero vengono realizzati è vero paiono da parte di dio ma in realtà sono opera di satana e ascoltiamo che cosa ci dice in apocalisse Apocalisse capitolo 13, il versetto 13 riguardo al protestantesimo apostata, riguardo al falso profeta che sarà suscitato da Satana in questi ultimi giorni. Apocalisse 13, 13 e faceva grandi segni facendo persino scendere fuoco dal cielo sulla terra in presenza degli uomini. Il falso profeta, suscitato da Satana nei giorni che precedono l'imminente ritorno di Cristo Gesù, che cosa farà? Segni, prodigi, miracoli, guarigioni. Fino a far scendere che cosa? Fuoco dal cielo. E voglio che sappiate che da questa presentazione, per anche le prossime presentazioni, ci soffermeremo su che cos'è questo fuoco dal cielo e andremo a vedere assieme anche nelle prossime presentazioni che questo fuoco che scende dal cielo dovrebbe rappresentare un potere divino dovrebbe rappresentare quel fuoco divino, quella potenza che viene da Dio ma è soltanto una contraffazione il falso profeta non è un profeta di Dio ma è un profeta di Satana e che cosa farà questo falso profeta secondo l'azione efficiente di Satana? Farà credere alle persone di venire da parte di Dio. Farà credere alle persone di servirsi di questo fuoco che proviene da Dio. Ma in realtà questo non è altro che un falso fuoco. Non è altro che un fuoco estraneo, come ai tempi di Nadab e Abiu. Andiamo a vedere che cosa è successo. Nel contesto dell'esperienza di Nadab e di Abiù, che erano due sacerdoti in Israele, figli di Aronne. Ma ascoltate che cosa fecero in ribellione a Dio, in disubbidienza a Dio. Andiamo a vedere che cosa ci dice il Levitico, capitolo 10, leggeremo dal versetto 1. Poi Nadab e Abiù, figli di Aronne, presero ciascuno il proprio turibolo, vi misero dentro del fuoco, vi posero sopra l'incenso e offrirono davanti all'Eterno un fuoco profano, che egli non aveva loro comandato. Allora un fuoco uscì dalla presenza dell'Eterno e li divorò, e morirono davanti all'eterno, proprio perché il falso profeta e la bestia, proprio perché i protestanti apostati e il cattolicesimo si servono e si serviranno di questo falso fuoco, di questo fuoco estraneo, di questo fuoco profano, di questo potere, spiritismo, che Dio non approva, che pare, che sembra venire da Dio che faranno credere venire da Dio, in realtà questa loro potenza, questo loro fuoco, verrà da parte dell'azione efficiente di Satana. E così come Nadab e Abiu si sono serviti di questo fuoco estraneo, profano, falso, non così come Dio aveva loro comandato, non secondo le regole stabilite da Dio, non secondo il consenso di Dio e l'approvazione di Dio, ma come volevano loro. Un fuoco profano! Loro si sono serviti di questo fuoco profano e qual è stata la conseguenza? Che un fuoco proveniente da Dio li ha consumati interamente. E sapete così come è successo a Nadab e a Abiu? Così accadrà anche al falso profeta e alla bestia che fanno credere agli abitanti di tutta la terra di provenire da Dio, di essere profeti da parte di Dio, di essere i rappresentanti di Dio su questa terra quando invece stanno svolgendo il ruolo di Satana. E anzi, sono i migliori strumenti nelle mani di Satana oggi protestanti apostati che si sono allontanati dalla legge di Dio, dai comandamenti, dal sabato del Signore, dalla luce della parola di Dio i protestanti apostati e il cattolicesimo di tradizioni umane pagane che dicono di essere i rappresentanti di Dio non sono nient'altro che i più efficienti strumenti nelle mani di Satana. E proprio perché si servono di questo fuoco che pare scendere dal cielo, di questo fuoco della potenza che pare essere di origine divina da parte di Dio, di miracoli, guarigioni, prodigi, segni miracolosi, manifestazioni che sembrano essere manifestazioni dello Spirito Santo, ma che in realtà provengono da Satana. Ebbene, proprio per questo, un fuoco, il fuoco che esce dalla presenza di Dio, Dio è un fuoco consumante, saranno consumati dal fuoco dell'Eterno, così come è successo per Nadab e a vorrei mostrarvi un ultimo passaggio che troviamo in apocalisse capitolo 20 e leggeremo assieme il versetto 10 qui la parola di dio ci dice allora il diavolo che le ha sedotte sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo dove sono la bestia e il falso profeta e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli carissimi ascoltatori fratelli e sorelle in cristo gesù noi non dobbiamo scherzare con queste cose, non dobbiamo corromperci, contaminarci, comprometterci con un fuoco estraneo e profano, con il fuoco della potenza del diavolo, del falso profeta e della bestia. Non dobbiamo comprometterci, carissimi. Può avere l'apparenza della pietà, della religiosità, può parere venire da Dio, ma noi dobbiamo confrontare ogni cosa con un chiaro Sta scritto. Che cosa dice la parola dell'Eterno? Vederla nel suo contesto e applicarla nella nostra vita. Per non essere ingannati da tutti questi falsi miracoli e false manifestazioni del profeta, falso profeta, della bestia e del diavolo. Perché possono parere provenienti dallo Spirito Santo, ma in realtà non lo sono. Oh carissimi, se anche noi non vogliamo essere consumati insieme a loro nell'ultimo grande giorno, carissimi, Rifiutiamo questo falso fuoco, questo fuoco profano, allontaniamocelo e seguiamo la pura verità, la cruda verità che sempre trionferà. Maranata, il Signore viene presto!